Allora, io mi chiamo Greta, eh, studio. Stop. Ciao. Ciao. Allora, questo è un curriculum. Noi dobbiamo fare oggi un video curriculum. Quindi, è importante che ci sia perlomeno una scrivania. Hm? Allora, mi chiamo Greta, ho 20 anni, sono al secondo anno di università. Bene, eh... sono tutte informazioni importantissime, ma la cosa più importante è dare una visione a 360 gradi di se stessi. Ecco allora che sarebbe interessante partire, ad esempio, dagli hobby e dai propri interessi. Che ne dici? Allora, a me piace molto viaggiare, mi piace molto studiare le lingue. Eh, ho studiato l'inglese, il francese e il tedesco, ho anche avuto delle esperienze all'estero. Che tipo di esperienze hai avuto all'estero? Ho fatto delle vacanze studio in, in Inghilterra e in Francia. Conosci le lingue allora? Sì. No. Parlo l'inglese, il francese e il tedesco. Do you speak English? A little bit. Parliamo ora delle esperienze lavorative. Un bel sorriso e via. Essendo ancora al secondo anno di università, non ho grandi esperienze lavorative. Non è importante avere grandi esperienze lavorative, l'importante è mettere in risalto eventuali attività svolte in passato di volontariato o sport, perché vanno a completare il profilo a 360 gradi. Sono stata animatrice per molti anni di bambini elementari e medie, all'estate ragazzi e ai centri estivi, ho sempre fatto nuoto e ho anche seguito due corsi di fotografia. Potrebbe essere un profilo turistico, provate a far emergere cosa avete appreso da queste esperienze. Di sicuro lavorare con i bambini mi ha insegnato ad essere paziente, a gestire grandi gruppi di persone e a programmare delle attività nel lungo periodo, mentre invece dalla conoscenza delle lingue e dallo studio della fotografia eh, ho potuto stimolare la mia curiosità verso il mondo. Ma Andrea, un datore di lavoro potrebbe apprezzare un video del genere? Sì. I videocurriculum sono molto apprezzati dalle aziende perché mettono in risalto tre elementi importantissimi che sono la personalità, la professionalità e eventuali curiosità dell'individuo. Ma la cosa più importante è l'immagine. Va curata e va curata una scaletta con i punti più importanti. Ricordarsi è fondamentale della sintesi, anche perché il tempo è ridotto. Eh, ma la cosa più importante sicuramente è cercare di essere voi stessi. Ah, Ho trovato un'offerta che richiede il videocurriculum, lo invio? Ma certo